a combattere cormiti qui per vincere Gormiti raggiungibili i figli chi difenderà questo costaltro così ciao gianni forte sapore cosa, cosa sta facendo ciao giada So, eh, guarda, sto giocando con l'app di Gormiti. Eh, eh, e il tuo eh, No, eh, non ti sei accorto che la puntata è iniziata. Ci no, sono i nostri amici! Non lì? me ne sono accorto, se sono impegnato a giocare non me ne accorgo eh, eh, delle allora, altre cose. Aspetta un attimino e salutiamoli. Bene, vai, inizio io. Ciao bambini e bentornati al Gormiti show! show. Come avete allora. visto stavo giocando con l'app. Ma, ah, tra l'altro, wow. dite a mamma e papà di scaricarla la poi dei gormiti. Eh, eh sì, perché così sotto l'ombrellone potete giocare. Esatto, come farò io a breve che parto, vado al mare e mi piazzerò sotto l'ombrellone a giocare con la mia app. Poi mi racconterai di tutte le vigite che hai fatto. È ovvio, perché io vinco sempre. Adesso uso Saburo, guarda. Eh. Uso, lo scelgo e vai. Eh, ma potenzia anche questo qua. Lui? Sì. Ok. Vai, pronti con la battaglia. Eh, però, Johnny, eh gioca dopo perché devo farti vedere una sorpresa eh ma sempre devo giocare dopo eh non ci gioco più eh non ti piacciono poi. le sorprese vabbè sì, me non la tengo sapere. per me no, allora sapere, questa sorpresa voglio sapere la sorpresa no adesso sorpresa. dai scherzavo già era uno scherzo forza sorprese eh ti piacciono le sorprese allora guarda un po' Wow, guarda un po', bellissima. tutto il set per la scuola dei gormiti. E Abbiamo... Tra l'altro, per i bambini quest'anno sarà un anno super gormitico. Guarda. guarda un po', ci sono i diari, puoi scegliere anche quale diario. Sì, vuoi. lo sai già quale, è vero Giada, perché lì c'è il fallo perché. No, questo è tuo, questo è il mio. L'astuccio, l'abbiamo fatto vedere, ma lo facciamo vedere ancora, tre scomparti guardate ci un po' ci sono tantissimi colori colori, matite, pennarelli è bellissimo, mi piace tanto tutto lo corrente per disegnare e colorare se prendete lo zaino, il diario, l'astuccio tutto lo corrente scolastico per un anno scolastico gormiti. mandateci le foto perché noi siamo davvero curiosi di vedere cosa avete scelto è a gormiti gormitishow.com Gormitishow e eh, già da allora io allora inizio ad andare a scuola eh. vado a Scuola, Johnny, Entra un po' inizia. Mancano ancora qualche settimana. Giada, la scuola è lontana, ci vado a piedi dai e ci impieghi così tanto. E ci impiegherò quello che ci devo impiegare. No. Aspetta, che ci sono altre sorprese. Johnny, andiamo. Guarda, io voglio andare a scuola. Johnny, ma stai seguendo il torneo del Titano? Giada, assolutamente sì, non posso perdermi questo torneo gormitico. Ma guardiamo un attimo questo video. Vai, vai, vediamo trago Ardente. Let's go. Allora, già, dalle nostre sfide ultimamente sono andate un po' a rotoli, ok? Perché? No! Sì, sì, perché... Mi abbiamo pareggiato! Ah, appunto, più, più rotolo di così. E quindi questa volta è il momento di vincere, Johnny, giusto? Eh, sì, sì, anche i bambini, senti che dicono sì? No, dicono Giada deve vincere. No, senti, Johnny, già. Johnny. Già, Giada. Ma che Giada? Da. È impossibile. Giada sceglie questa. Eh, Giada <ride> sceglie questa, pure in terza persona. <ride> Va bene. E Johnny invece sceglie questa. Se, se, Scusami, se, senti quanto, quanto è potente da qua. Senti. Bambini, anche voi, guardate che ridicola, prendetene uno, due, toccatelo e sentite quanto la grandezza del dormita. Mm. <ride> apri, apri. Perché il mio mi piace. Eh? Apri, apri. Allora, ho trovato un cattivello. Non sono un fan dei cattivi, lo sanno tutti, però mi piace perché è molto forte. Ho trovato Zarnok. Io invece ho trovato Antium. Va bene, ci sta, ci sta. Zarnok contro Antium. Allora, contro il iniziamo. Sulla card che numero hai? Un numero alto già dal giù? Anch'io un numero alto. Prego. Il numero 7. Il sapore della vittoria, senti salsa di lasagna. Il mio è il numero... Mm -hmm. Otto bimbi. Otto. Otto, otto, otto, otto. Io non mi... so più come dirlo. Dobbiamo fare qualcosa qua. Sì. E, e, e ti, non lo so, ti farò il sì. corso di, di, di vincita. Iniziamolo dopo però, iniziamo già a fare ah, facciamo il Facciamo così adesso, cambiamo discorso che è meglio prima che Giada mi piange, lacri, No, no non piango, no, non è vero. Ricordiamo in edicola che non troviamo solo i collezionabili, ok? Ma anche il magazine. Esatto, il panini magazine dedicato ai gormiti. E guardate un po' che cosa c'è, il regalo. Eh, io ho letto, leggiamo ah. Sì ma leggi cosa, cosa è bellissimo leggi. Ultra Lord Carrion Limited Edition È bellissimo Forza apriamolo Vediamo Così me lo porto oh, Wow oh, vabbè. No vabbè è bellissimo, è stupendo, Johnny. È stupendo. da aggiungere la collezione da portare in, in vacanza. Sembra fatto di acciaio, è bellissimo. Stupendo. Ma Johnny. Gianni, lasciami, adesso... lasciami con Ultra Nord. È, che... Eh, portalo con noi, però c'è un nostro amico che ci aspetta. È troppo Dai, bello. Dai, portalo con noi. È bellissimo. Ciao, Giacomo. Ciao, ciao è bello perché fa ciao, ciao. come, come me fa, aspetta, me lo fai di nuovo quel ciao ah, allora. ciao <ride> come stai? Sto, be sto bene, bene stai bene, bene, bene sei un super fan dei Gormiti sappiamo sì, sì, molto sei, sei contento di essere qua al Gormiti Show? sì lo sai che ci hanno detto che tu crei delle storie giusto? sì, sì ma ce ne racconti una? Va bene, allora Marzo. grazie. Dai, trovate i nostri amici era que quella di meno recente. Praticamente c'erano Urik e Zephyr che erano andati nell'isola del Magma per cercare un frammento, ovviamente. Poi, però, Zephyr c'è molto caldo. Quindi <ride> Uric dice di, dice di passare avanti di, di andare un po' col passo avanti. Okay. E, alla, e poi Zephyr cioè, si accorge mh, che andando più avanti inizia la temperatura più calda C okay. e, e poi alla fine che crobo che, che era dietro a una raccia di mano. Ok, ha una raccia di, okay. Ah, okay, raccia di uh, okay. e, e poi? E, e poi hanno dovuto farla la lotta crobocchi li ha dovuto sbella perché ha fatto tutto questo perché mm, gli era aveva provato no? a mangiare a mangiare un gelato nell'isola del magma e poi si era sciolto quindi se lui non riusciva eh, a fare niente con il magma nessuno l'ha eh, ah, ah, bella, molto bella. Ti abbiamo perso in qualche, uh, qualche piccolo. Perché c'è la connessione. Racconto, perché per esatto c'è la connessione. Però, bella, la parte che mi è piaciuta di più è proprio il momento in cui mangiano il gelato. Che nel, si scioglie che si scioglie nell'isola deserta. Beh, bene, grazie. Sono stati felicissimi di averti conosciuto. Sei simpaticissimo. Sei un grande, sì, sei un grande, sì. un grandissimo sì. <ride> Ti Ci salutiamo, un Ciao! ciao. Già, da questo momento è davvero magico, vero? Hai proprio ragione, Johnny. E partecipare è facilissimo, basta andare sul sito gormitishow.com mm -hmm. e seguire tutte le istruzioni. Mi raccomando, partecipate. Ora è il momento della batteria gormitica! gormitica. Oggi ci sono arrivati. Un disegno un e una foto. Allora, iniziamo con il disegno che Beh. ce lo manda Matilde, ci scrive questo. Ciao ragazzi, come state? Oggi vorrei condividere con voi questo disegno molto carino in cui ho rappresentato una scena dell'episodio Mini Track, che personalmente mi piace tantissimo. Vi mando un bacione, vi voglio tanto bene. Bellissimo il tuo disegno, sei sempre bravissima Davvero, a disegnare. Guarda, tutto con la matita, ho pure tutte le sfumature. Bellissimo, davvero bello, bello, Complimenti. bello. Complimenti. Ottimo. E poi ci è arrivata questa foto della collezione super gormitica di Andrea. Ma una super collezione! Oh, guarda quanti ne ha! Ha anche la box, te la ricordi? Sì, che certo la... è... che me la ricordo. Bellissima! C'è anche le medaglie. Ci sono delle medaglie, <ride> sicuramente perché ha tanti gormiti e ha vinto le medaglie. Probabilmente. Wow, wow, allora... Se volete mandarci anche voi le foto, disegni, qualsi, le Qualsiasi anche. cosa a noi fa tanto piacere perché certo, a noi piace ci tanto. Siamo felicissimi. Mandatele sempre a gormitishow.com Esatto, sempre quello il sito, non è cioè che cambia. È eh. sempre quello, Gormitishow.com Gianni, però adesso la puntata è finita. La puntata è finita, dobbiamo salutare i nostri super amici. Cosa devono fare? Dovete continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Esatto, Giada, iscrivetevi al canale, così rimanete sempre aggiornati. Mettete eh? tantissimi like e condividete anche i video. È giusto, non c'è più altro da dire, vero? No, Basta solo salutare. Un saluto da Gianni. E Giada, ciao!